Hola sono Aletrofair, benvenuti in questo nuovo video, allora come avete ben capito dal titolo questo è un video in cui andrò a sistemare quell'armadio lì che lì dentro ci sono tutti i miei prodotti, tutte le mie maschere, tutto, c'è tutto allora io da un po' che ho questi prodotti ehm, e quindi è arrivato il momento di buttarli alcuni quindi alcuni li andrò a buttare, altri li regalerò a mia sorella però purtroppo alcuni dovrò buttare, ma sono per tanto tempo non li utilizzo e quindi ormai il tempo eh, sono scaduti, come ben sapete dietro ogni prodotto, dietro c'è scritto eh, quanto scade eh, dopo l'apertura e quindi è giusto farlo. Quindi ora ci spostiamo e vi farò vedere tutti i prodotti, inizieremo a sistemarli insieme. Oddio, ho super paura perché vi giuro sta esplodendo quell'armadio, è pieno, io l'avevo organizzato sopra, ho messo, vabbè ora ve lo farò vedere, capirete anche meglio tutto, però io sopra ho messo i prodotti che sono già stati aperti e sotto quelli ancora chiusi, meno male avevo fatto queste cose, invece sotto nell'ultimo ripia, ripiano c'è un inferno, ora vedrete Ok allora io direi di iniziare con questo che io lo tengo nella scrivania Ed è un, uh, un cofanetto di Sephora eh, Oddio quante cose è Innanzitutto ho preparato due sacchetti In uno metterò le cose da buttare e in un altro le cose da regalare Allora innanzitutto c'è prima questa crema questa è assolutamente da buttare Perché ce l'ho da un sacco di tempo Quindi la metto già lì Poi ovviamente non è che le butti così Poi le separerò il cartone e tutto Qua ci sono dei dei campioncini di crema li conservo questi sono assolutamente buoni questi in pratica per tagliare le unghie vabbè. questo anche lo tengo dei dischetti no vabbè qua dentro poi non c'è nient'altro da buttare questa crema l'ho aperta poco di se farà buona molto buona. questa la tengo perché vediamo 12 mesi si sì, l'ho presa recentemente questa in teoria è un po' mm. questa è, mi sa che pure è da buttare ce l'ho veramente da tanto tempo è un'argilla di Sephora buttare raga non mettete roba ehm, sopra il vostro viso qui invece ci sono un sacco di maschere però comunque qua terrò tutto cioè guardate quante maschere ci sono Tutte, cioè, non so se riuscite a capire quante io ehm, so di avere un problema comunque compravo tantissime cose Sephora farà. Mm. Sono calmato, infatti non spendo più tanti soldi Poi abbiamo questo cofanetto Questo in pratica ehm, sono tutte cose nuove Perché questo lo porto in bagno per fare la mia routine C'è questo che è ottimo della Villa, Dovete comprare anche voi Oddio, poi qui che abbiamo? Allora, qui abbiamo Questa crema se tenta buttare, ce da un sacco di tempo E poi ne ho una nuova Ok, poi abbiamo olio il riscino Crema per i piedi Deodorante Questo è un deodorante L'adoro Poi abbiamo Il mio vecchio spazzolino Elettrico Acqua profumata Questa penso che non scada E poi il resto è tutto ottimo Oddio Poi qua abbiamo questi Che sono in pratica dei rulli Per il viso Che non utilizzo tanto Però vabbè Sono buoni La mia alimenta Oddio qui che abbiamo? Oh mio dio, questi dischetti verranno mille anni, questi sono anche da buttare. Crema mani ah questa è buona. Poi questa vabbè per pulire il viso. Scrub mani. Vabbè, questo comunque è comunque buono. Questa ce n'era anche un'altra. Questa è tenta a buttare perché. Ce l'ho anche questa da tanto questa crema mani buona oddio quante cose che poi qui le cose anche di Kylie sono queste e suddente da buttare questa è una delle mie creme preferite però ce ho veramente da tantissimo tempo è quasi finita no buttare buttare raga buttare tutto allora che abbiamo qui D'erogativa, questa non lo so perché, in realtà, non l'ho mai usata. No? Ma questo è vuoto. Ah, questo è del contenitore che si è rotto. Poi, che cosa abbiamo? Allora, abbiamo questo. Allora, questo è da buttare anche. C Ho anche da tantissimo tempo. Raga, so che comunque è uno spreco, cioè, spreco. Me ne rendo conto, però, si deve fare questa. E... Uh, aloe Questa è buona Me l'ha portata mia cugina Tempo fa Questa è anche buona Questa maschera che si è oh, Oddio Questo spazzolino Non credo proprio Ce l'ho da tanto Mettiamolo Vabbè Lo metto lì Però poi lo butterò Questa invece È quasi nuovo Però Lo utilizzo ogni tanto Forse lo regalerò Ok La vediamo Poi abbiamo questa Questa assolutamente eh, La conservo Però non la vado a utilizzare perché ve ne parlerò poi in un video? Qui dentro non è pipì, ma in realtà è lo spruzzino di questo lo spray di questo prodotto. Eh, ce li ho tutte. Questo tempo fa l'ho messo qua. Perché il contenitore di qui non so dove sia andato a finire. Perché ci ho messo tempo fa qua di rosa. E questo è quasi nuovo. Ma questo lo darei a mia sorella. Questo vediamo, lo butto. Acqua profumata la tengo, ovviamente. Questa crema contorno occhi è da tanto che ce l'ho buttiamo. Questo spray naso, ah, ecco dove è andata a finire. Questo è il mio spray naso che utilizzo ed è la mia vita. E eh, poi che cosa abbiamo? Uh, glow Tonic di... Uh, Questa dovrei iniziare a utilizzare. Mi conservo questa crema a mani oh, oh, oh. questa è da un bel po' vabbè mettiamo lì per ora per mia sorella poi vedrò questo Mario Badesco poi abbiamo oddio, questo eh, non lo posso buttare poi vi parlerò in video questo raga non l'ho comprato assolutamente 50 euro di, di prodotto questa la vado a buttare anche perché ci ho da tanto tempo. Ho sistemato tutto in questo modo, in pratica qui ho messo le cose che a volte servono, qui ho messo queste creme perché sono le prime che andrò a utilizzare, queste cose qui sono le cose che non utilizzo mai, qui c'è tutto il reparto care skin, qui troviamo le cose per idratare la pelle, queste due che le devo utilizzare, ehm, che sono per il corpo, lì dietro ci sono eh, gli igienizzanti mani, e, lì le cose per, um, per il viso, spazzolino vecchio, e, varie spazzole e per qui ci andrà questo. Che è il mio solito um, Case Che porto in bagno Sempre come Quando vado a fare La mia skin care Che ci sono tutti i prodotti Che utilizzo più in assoluto Ora passiamo qui sotto A tutte le cose nuove C Alcune cose Cioè nel senso Perché sono tutte cose nuove Tranne in quell'angolo lì Che ci sono cose per la casa eh, tipo, No per la casa Per il corpo Qui sono alla fine le cose Che ho messo per buttare Sono un bel po' Però era necessario ora, ora ci dovrebbe essere solo così da regalare Siamo allora Voglio iniziare questa parte perché già vedo alcune cose da buttare Allora innanzitutto questo E aloe vera andrà subito buttata Perché ha 3-4 anni Stessa cosa per questo Addirittura è pure fuori produzione Non lo fanno più E stessa cosa per questa che è, è veramente arrivata qui abbiamo un campioncino da sefora me l'ero fatto dare come si apre? vabbè qualsiasi cosa sia andrà buttata questa certo. oddio che schifo ah, era il, sì, il, il benefit il come si chiama? non mi viene il nome il primer Ok, allora iniziamo, qui c'è questo gel mani, qui c'è invece questo bagno schiuma, queste sono le migliori, e qui iniziamo a vedere i miei sintomi di shopping compulsivo, abbiamo due cose per le mani, saponi per le mani, Steel, gel detergente, shampoo, Ma, gel mani, crema mani. Mm, che tenero questo? Questo lo andrò a mettere sul, sulla scrivania, Poi che abbiamo qui? Sapone per le mani, creme sfluente per le mani, latte abbronzante. Oddio quante cose. Questo gel è stato uno dei primi che ho acquistato da Sephora, ah, vi parlo un sacco di tempo fa e è ancora chiuso. Poi abbiamo, vabbè, shampoo a doccia, questa crema che è buonissima. Ogni volta che la vedo la prendo. Vabbè, qua ci sono le teste per lo spazio elettrico una spugna di Sephora eh, questa la butto era quella di prima che ho detto. Che, no, io mi ricordo che questa tempo qua l'avevo utilizzata Qui ci sono sti patch mai utilizzati. Poi vediamo. Poi qua c'è. Ehm, questo è aperto. Ma perché questo deve stare qua? Vabbè, qua abbiamo eh, un gente, alio, essenza di lavanda. Che servirà per il nostro Abbiamo qui il mio. Allora, ora qui capite la mia pazzia, malattia. Ma si possono avere 5, dico 5 confezioni di deodorante ancora integro. Cioè, ogni volta che lo trovo in offerta lo prendo. È l'unico che non mi fa allergia. Poi qui iniziamo con i dentifrici, anzi sono pochi, di solito quando lo trovo ne prendo a tonnellate. <ride> mi piace avere sempre scorte. Un altro. Di bagnoschiuma Poi abbiamo questo scrub Mai utilizzato Poi questo C'è acido ialuronico L'utilizzo um, è questo in pratica Ed è ottimo Ne avevo comprati tre O oh, vabbè comunque Poi abbiamo anche questo Mai utilizzato delle mini size eh, Sì shampoo Alto abbronzante Questo è nuovissimo Mi è arrivato l'altro giorno di L'istrano da viaggio Questo lo regalerò anche questo ragazzi poi abbiamo una crema corpo lip balm varie creme mani ancora integre mai usate e un gel igienizzante cioè sono bellissimi questi cofanetti se farò io, io li prendo per la bellezza oddio qui che abbiamo allora abbiamo due oddio la scatola poverina è morta due gel per il corpo Poi abbiamo questi che penso che butterò si sì, assolutamente questo è cioè un attimo vediamo se si vede bene voglio che si veda bene metti a fuoco cioè non so se si vede bene ma ha cambiato proprio colore tutto qui è diventato giallo c'è troppa luce proviamo così così ok ora forse si vede è cambiato proprio di colore Quindi lo butterò Stessa cosa per questi Che sono in pratica dischetti per pulire il viso Questa la tengo perché A volte la utilizzo È per tipo una cuffia Per quando vado a dormire magari metto una crema Qualche cosa davvero ehm, questa scatola L'andrò a buttare perché sinceramente Anche no E ecco, qui abbiamo due gel Oddio mi vergogno Qui che abbiamo Ok questo è per passata e Questo è per fare più scrub Sto guanto so, Aspetta un po' C'è scritto quanto si buttare No Ma penso che Cioè l'ho utilizzato una volta Poi qui ho il sale Che utilizzo Oh mio dio Oh mio dio Ma qua il sale ha fatto la pipì Oh mio dio Che schifo Che prendo le salviettine Sto dicendo qua c'è il sale che metto va nella vasca Non so cosa sia successo Vabbè, mettiamolo qua Poi vedrò Vabbè, poi abbiamo vari campioncini Sinceramente non so nemmeno Oddio oh, un questo cercavo l'altro giorno Lo volevo comprare ed eccolo qui Non si se comprarlo Alla fine ho trovato questi campioncini l Ho messo anche la stessa su vista Che non si se comprare questo B-Oil E l'ho trovato allora L'ho utilizzato in questi giorni qua diversi campioncini ah eccone un altro campioncini campioncini salvettine queste sono per oddio no, per um, catturare il sebo altro by, um, sapone per le mani cioè veramente capita la mia malattia questo in pratica è um, ci si mette il profumo di sotto e lo puoi portare dove vuoi ed è Super buono per viaggiare Questo l'ho comprato Ma ho utilizzato pochissime Tipo sono Dei cosi E della Disney vedete è tipo uno spray corpo Tutto glitterato Ok qui abbiamo questo Voglio vedere se è aperta No è chiusa no? Scrub corpo Sempre se farà Proprio malattia Olio di cocco, qui abbiamo questa maschera per capelli, oddio è diventata strana, però comunque è ancora buona, penso, cioè non capisco se è gialla, ma non penso, questa dura 12 mesi, ce cioè l'ho da poco, qui abbiamo, questa è buonissima, questa lozione, questo ce cioè, botto. Penso proprio che lo andrò a buttare. Assolutamente. Lato abbronzante. Questo ottimo qua. Questo anticrespo. Questo lo butterò anche. Anzi no. Prima ci farò un video su questo. Devo raccontare un'esperienza. però lo potrò buttare. E poi qui all'interno ci sono. Bat bomb. queste cosine. Oddio. Organizziamo tutto. Ok, alla fine ho sistemato tutte le cose in questo modo, così è molto più sistemato, più organizzato. Ho messo solo queste cose per dare, non è molto, ma comunque è qualcosa, puoi mettere anche qualche altra maschera che non utilizzo. E ho deciso che lì sotto non lo farò oggi perché devo uscire. Non ho proprio il tempo materiale di farlo, um, perché comunque è il tempo di pulire tutti i gli scaffali, di sistemarli tutti direi i prodotti quelli che non utilizzavo quelli che utilizzavo quale mettere quelli dietro si è perso un po' di tempo quindi lì sotto lo farò un altro giorno e eh, nulla, spero che il video vi sia piaciuto lasciate like, iscrivetevi commentate qui sotto eh, qui sotto nell'info box scusate il gioco di parole c'è il link, ci sono i link per seguirmi su tutti i social eh, non la ci vediamo non so quando con un prossimo video ciao ciao